Buongiorno Presidente Mauro Giacca, Presidente del Trento, buongiorno a chi ci segue in questo momento su Facebook, innanzitutto la ringraziamo di essere, di essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. E ecco, useremo questa, questa mezz'oretta, questa, questa chiacchierata per farci raccontare appunto da Mauro Giacca di eh, questa stagione del Calcio Trento, fin qui naturalmente molto eh, positiva, pur eh, all'interno di un periodo molto difficile, per eh, non solo naturalmente per il calcio, ma per, per il mondo intero all'interno, di una, di una pandemia e poi appunto approfitteremo del, del Presidente per eh, volgere lo sguardo anche al, al futuro partiamo subito però dal campo che alla fine naturalmente nel, nel calcio, in tutto lo sport in generale ha sempre l'ultima parola, ha sempre ragione e andiamo un po' a ripercorrere quelle che sono state le ultime gare del Trento, no? Domenica si è interrotta una lunga serie eh, positiva con questa sconfitta fuori casa per, per 2-1, peraltro contro una squadra un ottimo stato di eh, salute, una miniserie appunto di tre partite che ha portato soltanto due punti in cascina, però di fatto eh, ha fatto guadagnare ai giallo-blu eh, un punto rispetto alla più immediata inseguitrice manzanese. ecco, Le chiedo, Presidente Giacca, se eh, il bicchiere, come si suol dire, è mezzo vuoto o mezzo pieno? Ma Diciamo che eh, comunque è domenica, abbiamo dopo 19 gare positive. Abbiamo chiaramente eh, in un fatto di tre punti o un punto quantomeno, però eh, venivamo anche da, da una settimana dove eh, c'erano anche delle assenze e domenica eh, eh, dopo l'espulsione, chiaramente che all'inizio eh, penso che la palla la eh, tenavamo sempre noi, però eh, dopo l'espulsione di Osushi siamo andati a prendere quel gol al 48esimo del primo tempo dove è un po' cambiata, se andavamo magari nello spogliatoio con 1-0 poteva anche cambiare ancora di più la partita magari a nostro favore è andata una giornata un po' così così, e diciamo che comunque la squadra ha giocato bene, lo sommato ha giocato un buon calcio abbiamo proprio subito poco purtroppo la giornata è stata quella che è stata e dobbiamo probabilmente anche finire una ruota, un cerchio che è anche naturale nel calcio, L'importante è Domani riprendersi al meglio, oggi ho salutato i ragazzi, li ho visto molto concentrati e anche comunque il rientro di gatto sicuramente agli, a parte Branca Infortunato che ne avrà per qualche mese ancora. Eh, però insomma, la squadra si riprenderà a pieno regime e il gruppo che tornerà unito sarà sicuramente convincente domani per la partita contro la Luparencia. Eccoci, sì, diciamo eh, appunto, ricordiamo appunto questa partita domani pomeriggio al, al Briamasco contro la Luparense, chiuderà questo, questa appunto miniserie di quattro partite molto difficile. Luparense, eh, Luparense appunto, che arriva al Briamasco eh, dopo la sconfitta di, eh, di domenica, Trento, appunto, che sarà chiamato a riscatto. Le chiedo in generale una, una, una considerazione su questo girone pur naturalmente eh, eh, in, in, in questo momento difficile per, uh, per il calcio ecco. sì, un girone comunque un bel girone perché comunque siamo a parte adesso vabbè, che stiamo un po' allungando eh, però fino a poco tempo fa tra Manzanese Trento e comunque Plodiense e la stessa Luparense eravamo abbastanza tutti vicini su Mestre, insomma, comunque adesso si è un po' allungato in queste ultime due o tre giornate chiaro che eh, è stato un campionato un po' particolare. È vero che il pubblico crea la sua tipologia, soprattutto anche il pubblico uno nel, nel, stadio come Riamasco, che penso che quest'anno qualche tipo in più poteva averlo sicuramente il Trento e pertanto davano quella forma, quel contorno, quella carica, quell'andrenalina che io dico a Trento c'è, perché i giocatori lo sanno il tifo del Trento, il calcio nel nostro territorio è, è molto importante. È proprio l'adrenalina del pubblico che crea anche quell'atmosfera diversa per un giocatore che viene a giocare in una piazza come a Trento. E vai nei paesi, chiaramente è un po' diverso, eh, però è chiaro che penso che in questo momento eh, il pubblico a Trento sarebbe una, una pellina importante per questa squadra. Ahimè, dobbiamo abituarci così, è stato un campionato particolare... Però un bel campionato, se guardiamo che i gironi della Serie D, eh, i gironi che abbiamo, eh, il girone nostro è un girone, uno dei due o tre gironi che hanno più punteggi, pertanto ci dà comunque che la soddisfazione che almeno che il Trento, eh, seppur un campionato abbastanza ristretto come le ultime eh, 3-4 squadre che abbiamo su in cima, eh, che, pertanto pensare che i punti siano abbastanza. Eh, importanti danno la differenza sicuramente per capire che è un girone importante anche buono insomma, Bel, bel campionato. mi aggancio insomma a quello che, a quello che, che diceva lei Presidente le chiedo eh, se teme di più la Manzanese a 6 punti la Claudiense con 11 eh, ma tre partite da recuperare o se eh, teme di più il Trento stesso insomma come si è investigato. Ma a dire la verità con la squadra che abbiamo allestito quest'anno eh, non dovrei temere nessuno se sono onesto chiaro che il rispetto a tutti ci va e piedi in terra dopo qualche anno che abbiamo anche pagato e capiamo benissimo come gira anche il mondo del calcio sempre stare molto attenti sempre meglio, è sempre meglio essere attenti importante. chiaro che eh, ripeto i giocatori che abbiamo messo quest'anno a disposizione e lo stesso mister che abbiamo consolidato per quest'annata insomma sicuramente fa, fa capire che il Trento ha una squadra molto solida e anche molto preparata la mentalità giusta dall'inizio dell'anno che combattiamo ma sono convinto che fino alla fine il trento dirà, dirà la sua, la sua. E dopo mi spiace magari che potevamo in questi momenti qua allungare però c'è anche da dire che eh, come noi non possiamo vincere tutte le partite anche gli altri non possono vincere le partite è un po' un destino pareggiamo noi pareggiamo gli altri o pareggiamo gli altri pareggiamo noi perdono gli altri per, perdiamo noi o perdiamo noi perdono gli altri pertanto bene o male Vedi che è difficile soprattutto è per tutti, insomma, pertanto penso e presumo che se teniamo la linea corretta da parte della società e anche del gruppo, come finora oggi si è dimostrato un gruppo molto elegante anche molto solido, perché proprio, ripeto lo spogliatoio, io lo dico perché spesso passerò ai ragazzi e vedo che un ambiente molto unito e molto, molto, proprio. diciamo proprio, è un ambiente che vedi che è personistico. E questo bene dal direttore sportivo, chiaramente bene da, dal mister e bene anche dal gruppo che si fa coinvolgere bene e rispetta soprattutto le idee che il mister Carmine Parlato sta portando avanti da, dall'inizio del campionato. Certo, ecco, a prescindere poi da, eh, da, come, da come finirà poi la stagione, ecco, speriamo naturalmente di ritrovarci da qua a, a due mesi con, con lei presidente, e lo sperano naturalmente anche tutti i tifosi del Trento. A prescindere da questo, quest'anno il Trento rispetto alle scorse stagioni sembra pronto per, ev per un eventuale salto in una Serie C che mh, appunto manca da una trentina d'anni. Beh, chiaro eh, ecco perché continuo a dire che i due anni che abbiamo un po' avuto un po' di, tu, di problematiche a livello gestionale sono servite sicuramente eh, siamo più pronti in caso del passaggio è pronto anche il nostro cuore eh, la nostra volontà che da anni continua un po' a essere magari un po' esuberante ogni tanto però fa parte un po' sia del credere sia del del coinvolgermi anche personalmente, coinvolgere anche la gente e soprattutto anche per dare un po' di atmosfera ai tifosi che penso che comunque dietro le quinte ce ne siano tanti tanti veramente che non vedono l'ora di poter vedere un calcio che comunque della Serie C sarebbe cioè un calcio già importante e porta anche delle piazze importanti qui da noi. Chiaro che quest'anno in Serie D è sempre una Serie D, però insomma comunque iniziamo già a assaggiare un po' di nazionale. E comunque a livelli alti come finora stiamo dimostrando, darebbe anche quella soddisfazione che tutti noi ci meritiamo. Eh, siamo pronti per una serie C, nel senso che mentalmente vogliamo prepararci e fare bene, vogliamo consolidarci, chiaramente, il prossimo anno eh, per provare chiaramente l'anno dopo a, a fare qualcosina di meglio, nel senso che magari sai, il primo anno guardi sempre di piazzarti in una metà classifica buona, il prossimo anno, se dopo l'anno dopo, magari di fare qualcosina di meglio, appunto per dare ancora quella soddisfazione di più a tutti noi, magari di arrivare nei primi posti della serie C, insomma sarebbe una bella soddisfazione. Però ripeto, eh, piedi in terra, vediamo intanto di portare a casa questo campionato che comunque vedi è molto difficile, non è semplice, è ancora lungo perché abbiamo ancora 11 giornate, seppur abbiamo una parità in meno e seppure abbiamo ancora sei punti di vantaggio sulla seconda però insomma non dobbiamo pensare a nulla di che perché ad oggi insomma eh, io credo che questa società, questa squadra anche eh, possa veramente realizzare quel, quel nostro pensiero questo spero non più chiamarlo sogno, questa realizzazione che dobbiamo arrivarci per dopo progettare un futuro eh, almeno dopo 30 anni di un campionato importante che ci meritiamo anche a ricordo di chi c'è ancora e chi non c'è più, dei nostri genitori che comunque negli anni della storia si portavano veramente a vedere uno stadio gremito, uno stadio di grande situazione però tanto nel pubblico tanto nei tifosi e anche stessi tifosi con la voce quelli che caricano la squadra quelli che creano l'atmosfera bella dello stadio io stesso spero di poter raggrupparmi con loro e essere vicino per incitare questo, questo nostro trenetto e tornare con delle partite importanti allo stadio Bramasso Ecco, sì, eh, a proposito di stadio, eh, la, la pandemia ha bloccato alcuni ragionamenti di fatto già in atto, no? A che punto siamo con quella cittadella dello sport, chiamiamola così, eh, che po potrebbe servire non solo al Trento, no? Diciamo, come, come struttura che manca proprio alla città, ecco. Beh, diciamo che eh, in questo momento chiaramente eh, mi viene spontaneo dirti che è passata un pochettino quella mia voglia di chiaramente di parlarne, non perché non c'è collaborazione con l'ente pubblico, con provincia o con comune, anzi assolutamente, ahimè che devo dire la volontà e anche la vicinanza da parte di tutte e due eh, le amministrazioni sono veramente. Quanto meno di soddisfazione perché comunque sono tutti felici finalmente che questo 30 possa rappresentare a livello nazionale comunque la nostra provincia la nostra realtà, la nostra tipologia di mentalità e pertanto una società che soprattutto per le società della nostra periferia abbiamo un riferimento che almeno penso che tutti possano nasconderlo e pensarlo e vederlo anche che è una società seria, questo è già una grande cosa A me, appunto con questa epidemia parlare ad oggi di creare un centro sportivo o qualcos'altro in più eh, mi lascia un po', mi dà un po' di freno personalmente. È chiaro che eh, dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo pensare sempre al bene, mai fermarsi alle cose delle difficoltà. Sono convinto che prima o poi cambierà questa situazione, torneremo eh, regolarmente nel nostro mondo del lavoro, tutti quanti, tutti anche quanti se nel mio mondo, nel nostro mondo artigianale, bene o male siamo sempre stati al momento, sempre a posto. Però è chiaro che penso agli aggregatori, penso agli anzi di agio, penso a comunque a tantissime persone che stanno soffrendo in questo momento di epidemia. Ecco perché ne parlo poco del centro sportivo. ovvio che, eh, soprattutto per il settore giovanile, il prossimo anno, cioè a luglio, se dovessimo andare in Serie C, è chiaro che i campionati iniziano a essere campionati nazionali per i nostri ragazzi. E purtroppo eh, abbiamo dei gravi problemi. scusatemi la parola gravi, insomma, comunque dei dei disagi più importanti, dove per l'organizzazione lo stesso centro sportivo sarebbe la cosa fondamentale. Lo stadio, io dico che lo stadio nascosto adesso, dovrà essere a breve adeguato per delle normative che sono esigenti, imminenti e anche eh, particolarmente importanti da fare, per gli adeguamenti delle normative eh, per la questura, che se la stessa per... Eh, eh, ricordo che il prossimo anno, il prossimo campionato, se tutto dovrebbe andare come dovrebbe andare, siamo in diretta streaming e pertanto anche questo porta un beneficio di immagine importante a livello del territorio e poi per piano piano anche il calcio inizia un po' a creare quella visione che penso che in una categoria come la Serie C ci sarebbe una grande, una grande soddisfazione e anche una visione importante. Pertanto... Lo stadio di sarà quello che è sempre stato, verrà sistemato, adesso stiamo lavorando e condividendo con la pubblica amministrazione, con le due pubbliche amministrazioni in collaborazione importante con la società, chiaramente, per portarsi che lo stadio sia Biamasco, sia adeguato alle normative, via per l'illuminazione, via per le scuserie esterne, via per gli ingressi, via per determinate piccole cose comunque che vanno fatte, che comunque contornano determinate... Soddisfazioni, perché lo storia della Masco per quanto mio, come, lo, come, come dovrebbe essere, si è un po' sistemato nei punti giusti, vedrete che sarà un bel stadio. Sono convinto che con poco si può far tanto. Noi, Come società, abbiamo investito anche sui led a bordo campo nuovi, pertanto, e eh, dei led a bordo campo di qualità, insomma, importanti. E anche qua la società si è messa, eh, diciamo, a gestire una situazione importante perché eh, creano un contorno divisione a livello streaming a livello diretto a Sky che abbiamo da, da luglio, pertanto sempre se il va tutto bene, però noi ci prepariamo non vogliamo essere impreparati, stessa cosa eh, lo stadio appunto, dopo speriamo nel senso studio perché è molto importante, quello sappiamo la zona dov'è, eh, però lì chiaramente né, ci vuole chiaramente, la gestione di, della pubblica amministrazione non per dare un qualcosa al Trento Calcio, ma per creare un qualcosa, un centro sportivo a livello provinciale, a livello che tutte le sue società abbiano un punto di riferimento nel calcio, come i nostri cugini eh, regionali hanno eh, Bosano, eh, a Bosano fatto il suo centro, ma talvera eh, la parte dei 6 settimane sportivi. Assolutamente, assolutamente, sì, rientra tutto un po' in quel discorso che facevamo prima del, dell'essere pronti a un eventuale insomma, salto di, di categoria. Ci arriva una, una domanda da eh, un nostro ascoltatore, ci chiede appunto: eh, in caso di un eventuale passaggio in Serie C, eh, alla finestra c'è già qualche altro imprenditore pronto ad entrare? Ma guarda, io sto lavorando da, da, da qualche mese, è chiaro che. Come ripeto, anche l'epidemia che stavamo qua ha fatto sì di essere molto impegnati su tante cose, ma realmente parlando il tempo l'ha portato anche via un po'. Però, ripeto, eh, degli accordi importanti per la sua età, eh, con Enrico Dovele stiamo lavorando molto bene, eh, siamo pronti sicuramente per il prossimo, la prossima stagione, se dovessimo salire, stiamo lavorando per creare un bilancio, diciamo... Più che buono sicuramente un bilancio che non è sicuramente al minimo neanche al massimo magari però un bilancio dove si aggiorna bene o male la vicinanza dei, dei nostri cugini che è un punto di riferimento per noi a livello regionale e pertanto insomma stiamo lavorando a 50 gradi qualche imprenditore qualche nuova figura sicuramente si farà farà parte integrante della nostra Nuova SRL che abbiamo dovuto preparare appunto perché in Serie C la cooperativa non poteva essere più presente, tra virgolette. Abbiamo dovuto prepararci con l'SRL, l'SRL con, con il suo capitale sociale, comunque interamente versato, anche di qualità, perché abbiamo fatto un, una buona struttura e adesso comunque lavoriamo per inserire e comunque per garantire un budget importante la nostra cultura squadra che ci sarà per il prossimo anno per, prossimo anno, ecco. diciamo, per luglio di quest'anno tra quattro mesi ecco Mauro, Mauro Giacca parliamo anche un po', anche un po di lei no? ci lasci questa, questa occasione per eh, parlare un po' di lei e farsi scoprire ancora un po' dai nostri, nostri ascoltatori da chi, ci sta, da chi ci sta seguendo ecco lei è eh, alla guida del Trento da eh, sette anni ormai al no? Trento a cento anni Secondo lei quanto Giacca ha cambiato il Trento e quanto invece il Trento ha cambiato Mauro Giacca? Ma allora, guarda, come Giacca il Trento ha cambiato poco, perché è un gruppo eh, di tante persone che hanno lavorato in questi anni, se la nella guida magari c'è Mauro Giacca, però eh, condividiamo veramente tanto e, e veramente con il cuore la passione e la stessa sinergia delle aziende che, stanno tuttora oggi lavorando con questa società e partecipando a questo progetto della nostra comunità, della società che può rappresentare il calcio territoriale no, della nostra provincia, chiaramente. Penso che sia una bella solitazione, perché questo gruppo sono convinto che neanche nei grandi anni eh, c'era con questa tipologia di, di, di, di, di, di, di espressione, di, di, di cuore, perché, ripeto, io ho sempre detto, ci sentiamo importanti perché siamo socialmente importanti e soprattutto per i nostri genitori, chi li ha ancora, chi non li ha più, come nel mio caso, regalare un Trento eh, di una certa rispettabilità, di una certa qualità, penso che sia una grande soddisfazione, Anche per noi che siamo ad oggi eh, gente che vive in questo territorio, penso che vedere e avere la possibilità di avere un po' di rispetto nei confronti di un calcio che per anni ha avuto degli alti e bassi Penso eh, che sia una grande bella situazione. Per la parte mia sono cambiato, oddio, devo dire la verità, eh, tante sofferenze che non avrei mai pensato, ma questo fa parte quando ci tieni veramente tanto e, e soffri perché come quando richiami il tuo bambino insomma e il tuo ragazzo, sai che ho anche un tuo collega di lavoro, lo richiami perché ci tieni. E dopo, finito richiamo, ne risenti e ne soffri. Ecco, il Trento, eh, tante volte l'ho richiamato, ho anche sbagliato, ho fatto sbagliare anche determinate persone, perché si ho una delle scelte insieme al gruppo e alla fine comunque la scelta finale magari aspettava me, non è stata la voce entrata e chiaramente eh, ne prendo atto e e abbiamo pagato le conseguenze, pertanto in due anni in particolare. Però guardiamo in avanti, diciamo quanto abbiamo fatto dal, 2000, dal luglio 2014 ad oggi, in questi ultimi sei anni. Diciamo che penso che il Trento, insomma, dal primo anno, se guardiamo un attimino l'organigramma e lo cresciamo, primo anno di promozione, ci siamo consolidati in ritardo con una società che non capivamo più nulla, perché alcuni ha dovuto conoscere un po' di com'era questa società, Abbiamo conosciuto anche il quanto e eh, che atmosfera aveva questa società da creare, pertanto non è sicuramente una società eh, normale, ma è una società dove la città chiede ed esige ed è giusto. Questa roba noi, il primo anno siamo consolidati in questa società, il secondo anno siamo cresciuti facendo subito la promozione e conquistandola, il secondo anno, il terzo anno eccellenza e ci subito, il quarto anno abbiamo fatto qualche errore di troppo a livello di scelta gestionale da parte della prima squadra, però il settore giovanile e il calcio a 5 hanno sempre lavorato molto molto bene, sono sempre cresciuti e dopo il quinto anno abbiamo dei processi, chiaramente come sappiamo tutti, però il sesto anno abbiamo lavorato molto bene nel, crescere, nel ricrescere, nel ricrescere, eh, un, un qualcosa che magari qualcuno possa dire adesso molla in tutto perché... E hanno capito che non è, non è vero, invece, non si è messo ancora più cuore e ha servito quell'anno della retrocessione per capire quanta forza e quanto amore avevamo per questo, per questo nostro entusiasmo di realizzare quell'obiettivo che ho sempre detto: per i 100 anni, il lo voglio riportare in Serie C. Lo voglio perché parlavo io, lo abbiamo sempre voluto tutti perché l'abbiamo sempre dimostrato, dal CDA a comunque tutte le sinergie, tutte le aziende che stanno collaborando ad oggi per contornare tutti i nostri remasco, si guarda lo stadio, il punto mio, resta bocca aperta, e tutti lo dicono, dicono che quando veniamo a Trento a giocare, è una cosa che è stata offerta nel questo stadio, e penso che sia la grande soddisfazione del grande gruppo tutto, che abbiamo dimostrato. E adesso quest'anno, chiaramente, ci abbiamo provato in tutti i modi per raggiungere questo obiettivo, chiaro che mi, che ci restava solo un anno, che era quest'anno qua, perché l'anno che arriviamo al centesimo, quest'anno dovesse essere il risultato finale della serie sì. comunque la solita sempre elegante pulita seria con senza pezzo insomma con nessun gusto nessun filo chiaramente con le nostre sofferenze sempre lavorando con le giuste maniere e, come se siamo ricchi insomma però sicuramente le spese abbiamo fatte per, le per quello che riusciamo fare e un peso anche su certe certe cifre anche per abbellire per condividere un progetto territoriale che noi ripeto abbiamo sempre condiviso eh, di dimostrare prima e non di domandare ma adesso di collaborare con la parte pubblica amministrazione magari qualche azienda anche che può essere a suo fianco di che possa darci un contributo per progettare questo futuro del Trento e, e mi auguro una categoria ancora superiore Ecco, Presidente, eh, accennava appunto al, al centenario, recupero anche una domanda di, una, di un ascoltatore. Voi avete magari pensato a qualcosa per i tifosi quando si potrà, più avanti, eh, magari se le condizioni miglioreranno, insomma? Ma sicuramente vorremmo verso luglio, insomma, adesso definiremo la data anche con, con il comune, con la parte anche della provincia, con la parte per gestire una serata sicuramente e l'altro importante per ricordare i cento anni di storia perché è anche giusto farlo. È chiaro che non dobbiamo pensare adesso che a luglio non ci sarà la possibilità di farlo per l'epidemia, anzi, io mi auguro che per luglio sia dimenticata questi, questi momenti difficili che abbiamo passato e eh, eh, Nino sulla parte eh, normale della vita normale. La presenteremo questa scorsa di serata verso metà giugno, per dire quando sarà la, la stessa data, comunque stiamo lavorando perché abbiamo anche cose in da poter portare avanti e da fare. Vedi anche la stessa maglia del centesimo, comunque stiamo lavorando perché sia una maglia nostra con i nostri pseudocolori, insomma, che tutti quanti amiamo e comunque è una maglia anche elegante. Che si ricorda cento anni di storia e magari stiamo anche lavorando proprio sulla coordinata organizzativa proprio che sarà un evento e una bella partita magari anche se non un patologo i nostri Ecco, Presidente, appunto parlando della maglia era in realtà che era arrivata una, una, una curiosità che appunto voleva eh, leggerci il nostro Giovanni dalla, dalla redazione web. Rispetto alla maglia, appunto, invece, quella di, di quest'anno, ci chiedono se a noi abituati alla prima maglia con i colori sociali giallo-blu, come mai quest'anno, invece, si è giocato spesso con questa maglia color grigio-antracite, la possiamo definire così? È una scelta scaramantica, una scelta di che tipo? Da uno scelta scaramantico, anche perché penso che in questi anni, eh, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo avuto veramente tante difficoltà, anche nei nostri anni, stati due anni difficili. Abbiamo voluto un po', come ultimo anno, chiudere un po' eh, gli anni, diciamo un po' cupi, in questo trento, perché comunque non è inutile nasconderlo: eh, gli ultimi vent'anni del tanto calcio, perché veramente eh, i nostri, è chiaro, perché anche noi per gli assi sull'età, ma per gli altri risultati sono stati ottimi anni. Abbiamo voluto chiudere con questa maglia finale un po' eh, nascondendo un po' il nostro, il nostro, il nostro colore giallo blu. Però sicuramente torneremo con una maglia importante, bella, dove insomma eh, tutti noi saremo contenti e insomma, spero di, di, di, di, di realizzare una maglia che tutti apprezzeranno perché ah, Sappiamo che sono 100 anni per capire, ripartire alla grande, una tipologia di mentalità, una passione e un cuore insomma, sempre, sempre più da loro. Allora, ritornando un attimo a lei, Presidente, volevo mostrarle se, se riusciamo a recuperarla una, una fotografia del 2018, se non sbaglio, sul, sul campo di Levico. Ecco, eh, Vediamo se Giovanni riesce a recuperarla. Eh, ecco lei è quello arrampicato sulla, sulla recinzione che festeggia quei ragazzi del quei scorsi giocatori una, dopo un gol ecco come, eh, come se la vede addosso la definizione di presidente tifoso le piace o non le piace no, no bene sono fiero perché è chiaro eh, ripeto ci sembrano importanti eh, nelle difficoltà che chiaramente si passano e anche nelle ansie che si possono avere perché ripeto Gestire una società come il Trento calcio, insomma, non è la gestione come avere la classica società di paese, una società classica eh, che si può immaginarci, insomma, abbiamo un bilancio, sappiamo, importante, pertanto è, è stato un bon bilancio in crescita, e non è detto che perché spendi tanto ti vinci o spendi poco e ti salvi, tante volte sai sì, è purtroppo brutto perché quando spendi magari una cifra anche importante, di provare a creare risultati e questo pesa eh, un po' di più. È chiaro che, eh, come, come ho detto prima, insomma, sono stati anni molto difficili. Insomma, Io so i pianti che ho fatto eh, le sere, insomma, quando si ritornava, soprattutto l'anno della retrocessione della Serie D, anche perché la mia emozione eh, tante volte diventa anche un po' una vergogna quando al pubblico vuoi far capire tutta l'emozione che vuoi creare, che vuoi fare, che vuoi portare e magari non riesci a realizzarli. Insomma, penso che tanti lo sanno come sono fatti di carattere e anche e, e, quante volte, insomma, ho parlato e magari tanti mi sentavano che magari è un po' un grande, non è vero. Avevo la mentalità di voler dare la spontaneità, di espressione diretta perché il Trento possa realizzare un qualcosa di importante. E credimi che se dovesse essere un campionato quest'anno di vittoria, per me sarebbe una liberazione enorme perché all'interno c'è una sofferenza tantissima sì sono emozioni appunto che, che, che il calcio dà e che, che è bello esprimere che speriamo un po' tutti anche di poter tornare eh, a ad esprimere allo stadio come appunto a detti lavori o come tifosi nel frattempo eh, il Trento offre anche un, un gratuito servizio, servizio streaming, non so se anche lei ha avuto dei, dei, dei riscontri insomma, positivi, i numeri eh, li vediamo, sono, sono, sono molto alti, penso che, che ai tifosi non solo del Trento ma anche di chi al di chi Trento gioca contro apprezzino molto questa, questa possibilità, in attesa naturalmente di, di tornare allo stadio perché sappiamo tutti insomma non è, non è la stessa cosa ecco Infatti, i numeri parlano chiaro: stiamo lavorando sul marketing tantissimo, eh, vedi anche il magazine che viene spedito sono ogni due mesi da quest'anno. Il prossimo anno sarà mensile a tutte le aziende e anche ai punti dei territori territoriali, a tutti i comuni e anche dei bar, abbastanza strategici, comunque delle vallate. Lavoriamo perché ci crediamo tantissimo e penso che in questi anni, vedi anche il Pullman, tante volte si prende anche come dire, un po' di grandezza, non è vero. Il Pullman è stato una mia mentalità dove ho chiesto al CDA di rappresentarci, perché per punto mio quando la gente vuole fare qualcosa di bene, con tutta la passione e tutto l'amore, è giusto che si rappresenti, non si nascondi. E Trento Calcio ha iniziato a creare un'immagine anche per far vedere che la sua età a livello regionale e destra regionale iniziava a far capire che c'era una buona volontà per fare qualcosa. Non abbiamo fatto nulla per noi, abbiamo fatto tantissimo per il Trento, per il nostro territorio, per la nostra provincia e soprattutto tenendo conto che le nostre vallate hanno determinati presidenti determinate società che hanno sempre lavorato con tanto amore e tanta passione per i loro ragazzini, per le loro piccole realtà e pertanto giusto che anche loro si trovino. Con un punto di riferimento che penso che dia poi soddisfazione per il mondo calcistico, provinciale. Ecco, ecco perché tante volte abbiamo lavorato su questo punto qua. Ecco, parlando di, parlando di territorio, mentre appunto ci, eh, ci avviciniamo alla chiusura del collegamento, parlando di territorio, eh, questa rete che è venuta a crearsi, come secondo lei può essere migliorata negli anni a venire? E dove soprattutto può essere migliorata? Beh, con i numeri, con i risultati, chiaramente con le categorie è anche tutto in automatico. La gente ha bisogno anche di capire e di prendere un po' di credibilità su questa società, su questo giacca, su tutto il gruppo che abbiamo creato, su Robele, su Nealti, su Betto, insomma su eh, tutti quanti quelli che fanno parte di questo consiglio di amministrazione. E da quest'anno est abbiamo diciamo, creato anche eh, un settore giovanile sempre più all'avanguardia e con Alberto Nabuzzi stiamo lavorando bene dove c'è... Eh, Gabriele Giovanni che comunque lui gestisce la parte proprio del CIA del settore giovanile penso che anche questo sia un'altra persona che abbiamo inserito in un territorio nostro dove è territoriale perché Naduzzi è del nostro territorio e penso che anche questo sia un punto di vicinanza per le società eh, dei nostri paesi dove penso e spero che la collaborazione prima o poi adesso sarà sempre, sempre di più. Stiamo già collaborando eh, con società delle varie ballate, insomma questo è importante per noi e anche dirlo, dobbiamo dimostrare adesso di arrivare in categorie importanti dove anche i giovani ragazzi e anche le stesse società hanno finalmente una soddisfazione di poter mandare i ragazzi perché comunque eh, i campionati nazionali sarebbe il sogno di tutti noi ed è giusto anche il supporto per loro, perché sono dei ragazzi bravi e anche giusto meritarci di fare dei campionati nazionali. Poi di dei giovani e dei tanti ragazzi che eh, hanno, che la pandemia ha costretto a fermarsi, eh, tanti campionati che si sono fermati e, e che non sono più ricominciati. Cosa si sente di dire a loro, ai tanti che purtroppo magari, eh, lo sappiamo, in questi casi eh, non riprenderanno neanche più a giocare a calcio, insomma, cosa si sente di dire dal suo, dalla sua posizione anche privilegiata, ecco? Ma io penso che adesso finito questo momento di eh, difficoltà si tornerà alla vita normale eh, e non si può dimenticare i disagi che hanno creato in questi due anni questa epidemia, però i ragazzi devono essere forti e ritornare a fare il proprio divertimento, il proprio sport, il proprio gioco e sicuramente insomma, penso che Soprattutto nelle, nelle gioventù la mentalità è che quella che loro dimenticano, non sono sicuramente come noi che pensano a tanti problemi, anche al passato, ma loro dimenticheranno e torneranno sicuramente sui campi a giocare e anzi auguro a loro di poter realizzare il sogno di prima o poi vestire la maglia del, del Trento, della nostra società e soprattutto di mirare a divertirsi e essere ragazzi in gamba perché dopo la scuola lo sport è molto molto importante, pertanto auguro sicuramente a loro di ritornare fino o poi adesso i campi quanto meno quanto prima e di poter realizzare quella situazione di divertimento dopo i doveri che sono qui nella scuola e dopo che lo portano. Presidente, prima di, prima di salutarla eh, ci chiedono eh, se c'è un giocatore che in caso di promozione vorrebbe regalarsi vorrebbe regalare al Trento e alla città. No, beh, insomma eh... Abbiamo tanti giocatori trentini che, che, che giocano eh, in categorie importanti, dalla Lega Pro alla Serie B e anche alla Serie A. È chiaro che eh, bisogna prepararsi perché un domani che loro potessero calare le categorie, avessero una, una solidità di riferimento, magari della propria zona, della propria città, che sia in categorie importanti. E passo per passo, eh, con la passione e l'amore che ci mettiamo, sono momento che realizzeremo un qualcosa di più. Dopo c'è chi parla anche di Serie B. Io dico sempre, è chiaro che l'emozione e la situazione è quella di poter fare prima o poi un altro passetto dove noi non siamo mai arrivati. Ahimè, vediamo cittadella, vediamo piccole, piccole realtà di paesi che sono in Serie B da anni. Io dico sempre, perché non pensarlo? Però, ripeto, Inghilterra, terra, vediamo consolidati, facciamo le cose fatte bene e dopo chissà mai che magari anche non ci si innamori altre persone insieme a me Enrico Sobere, ci sento qualcun altro che appunto adesso eh, faccia parte di questo gruppo già qualcuno c'è sicuramente, ve lo garantisco però che possa magari realizzarsi con un po' di fortuna in qualcosa di più vediamo con calma, lavoriamo bene intanto abbiamo una società pulita arriviamo già in una categoria discreta vediamo di centrare l'obiettivo quest'anno e dopo di consolidarci con calma e dopo vedremo chi vi verrà vedrà Speriamo di realizzare un qualcosa di situazione in tutte La ringraziamo Presidente, mentre appunto anche altri tifosi la, la salutano e la ringraziano sui nostri social. Ricordiamo che l'intervista completa poi eh, i nostri lettori la troveranno anche su, eh, su Vita Trentina in uscita giovedì. Ricordiamo a questo punto anche appunto l'appuntamento domani ai noi, ancora a porte chiuse, domani pomeriggio Trento Luparense al Brea Ringraziamo Mauro Giacca, ringraziamo chi ci ha seguito l'appuntamento con i nostri ascoltatori alle prossime interviste di Vita Trentina. Grazie a tutti voi, speriamo di tornare allo stadio prima possibile, mi auguro veramente di sentire quel frigido nella mia pelle che ci saranno tanti di Covid, che potranno tornare tutti veramente allo stadio a fare una età di calcio un Trento che da anni non vediamo l'ora. Grazie a tutti voi buona serata.